Però quindi alla Iale morirono tutte questa gente, perché appena passò l'americana, appena tutti fuori, e dal Capaticcioli da Boschi, ho sempre sentito dire che è stata una cosa dei tedeschi, una bomba che bomba e si fece il macello, non stava detto che succedeva. C'era un malvento fermi perché c'era diciamo, resistenza dalla parte eh, di Crespina, c'era ecco, eh, un'autoblinda con co, mortai a distanza della di me della mia moglie eh, c'erano dei truppetti, c'erano compagnie, c'erano credo 170-180 soldati I erano sulla sedia con la sedia si corrisponde mm. all'aria Da cavaticcio là, un no? colpo di mortaio mm. proprio in centro furono 17 morti io e altri tutti i piani di terra e, e, e senza respiro perché, perché lo spostamento d'aria non respiri più, eh. eh Ma non furono 17 morti, 17 persone trucidate, i pezzi, a, la carne a brandelli, tutte, quelle, quelle, uno prendeva pezzi più grossi, e poi pezzi più piccini, ci fu buttata la benzina e mette fogo. E fu tappato tutto. Ma dove fa festa alla mediana? fu la festa, lei. Poi vedono anche dopo quanto tempo, e ci trovarono anche dopo, ma dopo 30 anni, ma ci trovarono sempre una scarpa col piede sempre dentro, c'era sempre l'ossa dei piedi dentro. Poi trovarono una medaglietta che, di rinuncimento che era della divisione Toro, era mm. ah, no, finché, si, finché si scherza, si scherza, ma le guerre sono guerre. Va curata delle guerre.